La parte 2 va a, eh, diciamo, mettere a fuoco eh, eh, il diritto d'autore degli enti pubblici. Attenzione, perché le, le, il nostro, la nostra lezione si intitola la, la, la proprietà intellettuale nella PA. Qua io vi sto parlando invece del diritto d'autore degli enti pubblici, delle PA. Cioè, quale diritto d'autore ha una pubblica amministrazione, un comune, un, un un'ASL, un'università, un un'università pubblica, un Ateneo. L'abbiamo già visto, uno è l'articolo 5, la legge sul diritto d'autore dice che le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere. Cioè, ci sta dicendo il legislatore che se si tratta di atti ufficiali dello Stato, delle pubbliche amministrazioni, il diritto d'autore non esiste a priori. Cosa sono questi atti ufficiali? Insomma, in una facoltà che sia giurisprudenza, che sia scienze politiche, che sia economia, non mi sembra di doverlo spiegare, è necessario doverlo spiegare, però un atto ufficiale, ad esempio, è la delibera di, di, di, di, di, di un sindaco che per rischio neve chiude le scuole, ok? Il, giornalista che, cioè il giornale che il giorno dopo vuole ripubblicare il testo di questa ordinanza non deve chiedere il permesso, e, eh, cioè non deve telefonare all'ufficio comunale, chiedere. No, la può replicare tranquillamente perché è un atto ufficiale, quello viene re reso fruibile dal pubblico per tutti liberamente. Un altro caso per noi, per i giuristi, molto caro è quello delle sentenze dei giudici. Sentenze dei tribunali e delle corti, soprattutto le massime corti. Cioè, i testi delle sentenze, se ci fate caso, la sentenza viene emessa e pronunciata in nome del popolo italiano. E quindi in quel momento il dottor Mario Rossi del Tribunale di Genova non è Mario Rossi come, come persona, ma sta rappresentando il popolo italiano e quindi sta parlando come corte, come tribunale, e anche se ha fatto un atto creativo a volte raffinato, perché scrivere una sentenza a volte richiede un'analisi intellettuale, una, una, una, diciamo anche una competenza nel, nel, nel, nel, nello scrivere, nel, nell'esprimersi molto raffinata, anche se quindi ha fatto un testo letterario a tutti gli effetti, non ha nessun diritto d'autore su, su quel testo, perché è un atto ufficiale e quindi eh, ricade automaticamente nel, nel, nel automaticamente nel pubblico dominio in virtù di questa legge però attenzione che, vedete, non si parla di dati, eh, cioè il nostro titolo, il riuso dei dati pubblici qua, è rimasto ancora un po' così, diciamo, non toccato, atti ufficiali eh, non, sono, non sappiamo se ricomprende, ci sono discussioni in ballo, ancora attive adesso, se si possa riprodurre anche su, ripercuotere anche sulle banche dati, no? banche dati una banca data pubblica può essere eh, so, l'orario degli autobus no? l'orario degli autobus è raccolto dalla regione o dalla provincia o dal comune o dall'azienda municipalizzata dei trasporti è una banca dati che viene esposta perché i cittadini devono sapere quando passano gli autobus per poterli prendere okay. eh, è o non è un atto ufficiale? punto di domanda la brochure è realizzata da un comune per, per promuovere il turismo locale, con fotografie, con eh, testi non so, sulla storia locale, interviste a, agli albergatori, via dicendo, cose del genere. Quella brochure è un atto ufficiale? Ecco, sulla brochure vi posso dire per certo no. Okay, quindi la, tutto questo tipo di creazioni, rimangono sotto il diritto d'autore, solo gli atti ufficiali, vanno, va intesa diciamo, in senso molto restrittivo questa norma. E Infatti, come vedete, articolo 11 ci dice che in realtà alle amministrazioni dello Stato, alle province, ai comuni, spetta il diritto di autore sulle, sulle opere create e pubblicate, e pubblicate sotto il loro nome e a loro conto e spese. Lo stesso diritto spetta agli enti privati bla bla bla, però ecco quello che ci interessa dice nonché anche all'accademia e agli altri enti pubblici culturali quindi anche alle università via dicendo eh, quindi sembra in, sembrano in contrasto le due norme da un lato ci ha detto che, che non c'è diritto d'autore sugli atti ufficiali dello Stato e della pubblica amministrazione dall'altro ci dice che in realtà però c'è un diritto su, sulle opere create e pubblicate sotto loro nome e a loro conto e spese eh, sì, sembrano solo apparentemente in contraddizione perché? Perché parlano di due cose diverse Okay. La giurisprudenza e la dottrina giuridica hanno sempre indicato, hanno sempre spinto per un'interpretazione restrittiva dell'articolo 5. Quindi, solo i testi degli atti ufficiali, quindi neanche gli atti ufficiali, i testi degli atti ufficiali sono in pubblico dominio. Ecco perché, no, c'era il dubbio secondo per cui le banche dati, le immagini, sono o non sono, eh, qua dice i testi, l'esempio della, della sentenza è molto tranquillo, molto, molto diciamo, privo di, di dubbi interpretativi, no? la sentenza è, è testo, punto. Ma ci sono degli atti ufficiali che per loro natura non sono testi, pensate al piano regolatore di un comune, okay? che, che è fatto di, di progetti, di immagini, di, di, di rendering, quindi c'è una parte testuale ma c'è anche una parte di, di, di grafica, e questa norma, per come è scritta, sembra non comprendere questa parte. Cioè, anche lì, questa norma, è, dovete pensare che è stata scritta nell'articolo 5, come anche l'articolo 11, queste due norme sono state scritte nel 1941, quando il mondo era molto diverso, quando anche la percezione di questi problemi era diversa. Quindi il legislatore aveva, all'epoca, pensato di risolvere il problema con queste due norme molto, come vedete, sintetiche e laconiche. L'articolo 5 è molto breve, è fatto di... di guardate... No? una manciata di parole, e, eppure questo articolo 5 oggi sarebbe probabilmente, eh, richiederebbe diciamo probabilmente una riscrittura e un, un chiarimento, dovrebbe essere ampliato per capire quando e come si può eh, insomma, eh, farlo, far, farlo chiamarlo in causa per poter liberare tutta una serie di, di, di contenuti, di dati, eh, di documenti che la pubblica amministrazione necessariamente produce vedremo come, cosa è stato fatto su questo articolo 5. E quando parliamo di dati, il copyright sui dati pubblici, ve l'avevo già anticipato prima, che vi, insomma, dovevamo dire due parole in più sui dati, perché in realtà, io, avete notato, vi ho sempre parlato di banche dati, non di dati, anche se il titolo della nostra lezione è il riuso dei dati pubblici, però dal punto di vista del diritto della proprietà intellettuale, del diritto d'autore, non si parla quasi mai di dati, si parla di banche dati, cioè non sono i dati in sé ad essere tutelati, ma le banche dati in cui i dati vengono raccolti, che anche lì sembra uguale, ma è molto diverso. Cioè, in altre, parole, in altre parole, i dati sono tutelati solo in quanto aggregati e organizzati in un database, e solo se questo database ha richiesto un rilevante investimento per la sua realizzazione. Questo diritto è un diritto un po' strano, si chiama non a caso diritto sui generis, ed è un diritto stato, che è stato creato da una direttiva del 1996, eh, eh, della, della comunità economica europea dell'epoca, Unione Europea, che eh, ha pensato fosse necessario tutelare, l'attività di eh, realizzazione di banche dati, che è un'attività un po' diversa rispetto a quella creativa in senso classico, e quindi il diritto d'autore classico, cioè quello che si occupa delle, delle opere letterarie, della musica, de, del teatro, eh, eh, che si basa appunto sul concetto di creatività, funzionava male per le banche dati, che non sono creative, perché le banche dati a volte, soprattutto queste di cui parliamo, cioè raccolte massive di dati, raccolte eh, organizzate per criteri diciamo, necessitati e non creativi, non hanno quella caratteristica tipica della creatività, cioè la è più che altro la, la diciamo, completezza del dato, cioè la, la, la banca dati ha una vocazione più compilativa che creativa, Okay, realizzo la banca dati con, eh, non so, tutte le cime delle Alpi organizzata dalla, dalla più bassa alla più alta, eh, non è tanto un lavoro creativo di organizzazione, perché il criterio è un criterio che qualsiasi file Excel potrebbe fare, no? metto i numeri dal più alto al più basso, dal più basso al più alto, capite? Quindi non c'è creatività, c'è più un'attività di eh, impegno e quindi di rilevante investimento per raccogliere tutti i dati, fare le misurazioni, raccogliere tutti i dati e accorparli e tenere aggiornato poi questa banca dati. Ecco qua, e quindi è un copyright particolare. E se poi sono dati pubblici, come ho messo tra parentesi in questa slide, dobbiamo farci tutta una serie di domande che vanno a impattare, che vanno a incrociarsi con le cose che abbiamo detto prima, cioè se sono, dati uffic se sono atti ufficiali, se queste banche dati vengono realizzate in quanto in, quanto, eh, cioè in risposta ad una obbligo di legge, una missione istituzionale specifica di quella pubblica amministrazione, può esserci un copyright? Ha senso che ci sia un copyright o non ha senso? Perché quel dato viene creato appositamente per essere utilizzato dai cittadini. Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. E che purtroppo non ha mai ancora avuto una risposta chiara, e lo vedremo un po' più avanti, però abbiamo trovato delle strategie, ci sono degli strumenti per rendere per diciamo, abilitare il riuso dei dati pubblici anche se non ci sono chiare norme che tolgono diciamo, di, di mezzo il copyright, che tolgono di mezzo il diritto d'autore sui dati pubblici.